male parole. Allora... oggi facciamo un piccolo gioco Questo Ho visto il primo... Sì, dov'è? Ah, ah, secondo... sì, che faccio? Busso. Te secondo sei stata brava, assolutamente. Sì. Tranquilla. Eh. rifacciamo Prego, prego. Permesso! Ah, è già arrivata! Eh, prego, prego, prego, si accomodi! Mi... Devi essere contenta! Mi siedo qui! Sulla... Seria. Mi siedo qui! Eh, ma sì, va bene! Sì, certo, siedi lì, vai, certo. Grazie! Ciao, ciao! ciao. Ah, ma che bella! Grazie! Che bella che sei! Bella, luminosa, che bello sguardo, bella! Eh, cosa c'è? No, scusi, guardavo il piede. <ride> sì, io penso in realtà che, che la scarpa, no? Sia sì, un po' come la gabbia, capito? La gabbia, la prigione dell'animo. Quindi sono uno scalzista convinto. Complimenti! Grazie. Bene, allora. Eh, tutto bene, sì. Sono un pochino emozionata, maestro, e la ringrazio veramente per questa opportunità. <ride> Beh, partiamo con il piede giusto, mi raccomando, dammi del tu, eh? Col <ride> piede... Divertente lei, eh? <ride> partiamo col piede giusto, dammi del tu, tesoro, va bene? Grazie, bene. grazie. Bene, allora tu il personaggio... Diciamo complesso, no? L'hai capito, no? Sì, tra l'altro, maestro, mi sono preparata benissimo. Dato che era il personaggio di una cameriera, ho studiato per due mesi la vita della cameriera lavorando gratis nel ristorante dei miei. Non ho capito. Ha un ristorante? Sì, di famiglia, sì, sì. Ah, buono. Buono a sapersi. Bene, bene, bene, bene. Un ristorante. Bene. Cominciamo, no? Cominciamo. Bene, allora, uh, liberati, eh, bello, concentrati, eh, mi raccomando, silenzio in sala, motore, azione. Prego. E la paiata? No, dico la paiata, la paiata la fate? Ma il ristorante di... Sì, è un ristorante di mamma, dico la paiata la fate? Sì, sì, sì. La fanno, ottimo, ottimo buono a sapersi andiamo avanti? andiamo avanti andiamo avanti, chiedo scusa eh? ritorniamo a noi bene allora ottimo ottimo dai ritorniamo allora motore azione Breve. e il carciofaggio dia lo fate? si sì. Ma ah, lo fanno hai capito? Poi il carciofaggio è buono buono, Va bene. buono. <ride> beh non ti interrompo più eh? No, Concentrata, mi raccomando, dai, eh, silenzio in sala. Motore partito, motore partito. E. Azione! Prego, si accomodi! No? No, no va bene. Me la fai un po' più. Provocante! Oh. Sì. E... Uh, va bene. E L'avevo anche preparata un po' più provocante, maestro, poi avevo tolto perché pensavo non andasse bene. No, no provocante, provocante. Dai, facciamola, dai. Prego, saccomodi. No, no, tesoro. No. Io. Vedi, lei è una donna contenta. Ah, è contenta. Certo, è contenta. Immagino, no? Vieni con me, no? Viaggia nel mio mondo. Lei è cameriera, mm? tavola calda. Cameriera tavola calda, deve essere forza contenta. Deve essere contenta. Ma poi, in questo momento, no, che tu sai in questi giorni che è così difficile trovare lavoro. Ah. Eh, poi aiutami a dire, per una donna soprattutto, mm -hmm. per una donna è difficilissimo. Se uno c'è uno straccio di lavoro, ovviamente che cos'è, tesoro? Contenta. Bravo, tesoro, è contenta. Quindi dai, rimani sul pezzo, rimani contenta. Motore, azione! Ah. Ma che cazzo fai? Maestro, ma... ma... che fai? Ma che combini? Ma che mi dici? Ma come ti comporti? Mi, mi dimentichi di essere provocante, tesoro? Dai, dai, stella, mi dimentichi anche di essere così praticamente donna, se non sei provocante non, non sei donna, dai! Poi, sei anche contenta? Sei contenta? Perché? Perché ti guardano? Capito? Quelli a tavola ti guardano, quindi sei contenta e provocante. Dai, dai. Motore? Pronti? Azione. Ah, prego! Saccomodini! No! No! No! No! Tesoro <ride> mio, devi essere anche, diciamo, per così dire, disperata. disperata. Capito? Certo, disperata. Cioè, disperata. Tuo marito l'ha lasciato. Ma l'ha lasciata. Certo, aspetta, e, e non c'era scritto. E perché? Che ne so, perché? Eh. Se n'è trovata l'altra, ci avrà avuto l'amante, sarà sceso a comprare le sigarette e non è più tornato, che fai un po' te, ma intanto tuo marito t'ha lasciata, hai capito? Quindi sei disperata. Sì, sì, e sì. Capito? sì. Personaggio complesso. Ma scusi, ah, sì. non avevo capito, c'era una sola battuta, eh. però... Scusa, prova, ridici la battuta. Prego, S'accomodi. Tu senti, prego s'accomodi. Tu capito che, che sonorità che magia, che mondo, che vastità, che complessità di suoni. Prego se accomodi, c'è tutto, capito? La vastità, la vastità. Però tesoro mio, sei caruccia, sei venuta qua tutta bellina, che bel sole, che eh, Che mani, che sprigioni. Non ti manca niente però, te goccio, eh? Ti goccio, dai, dai, eh, te goccio. Dai, dai ricominciamo, ricominciamo, dai, dai, dai, dai, dai, azioni, azioni, azioni, azioni, azioni, azioni, azioni motore, azioni. Prego. Scaccomod. Canne a No, dico, tesoro, cucciolo, stella, polvere di stelle, ma che cazzo fai? Non sei, non sei provocante, così, così non sei donna, è normale, cioè scusa, se non sei provocante, non sei donna, anzi, che cazzo le donna sei se non sei provocante? Maestro, mi scusi, eh. ma se io sono disperata perché mio marito mi ha lasciato, come faccio a pensare di essere provocante? Scusi, eh, però! Ecco, abbiamo trovato il problema, e questo è il problema, tu non devi pensare. Tu non devi pensare, sono mio. Ascolta, tu sei donna in quanto tale sei provocante. Perché la donna è sempre provocante. Altrimenti, che donna è? Quindi, dai, dai, te sono provocante perché sei donna. Che sei tu? Oh, e poi è veloce che ce ne sono altri sei fuori che sono molto più carucci di te. Quindi, ripassiamo, ripassiamo, tu sei per l'ultima volta. Tutti quanti in sala sei contenta perché gli altri al tavolo ti guardano, sei disperata perché comunque tuo marito ti ha lasciato, hai capito? Una vita è merda comunque eh? E poi però nel frattempo sei comunque provocante. Quindi hai capito? L'ultima volta, silenzio, motore e... azione. disperata. <ride> disperata. Voglio un po' di maionese. Eh, C'è finito il cheddar. <ride> però sei contento che gli altri di qua c'è vabbè, a me. Sì, c'è la violina, ancora più c'è più c'è la violina e mostate più provocante però c'è il caldo, dopo la calda sì, venga, venga venga, io più provocante venga, più provocante di là nella SENTATE! STOP! Cioè, Com'era? Brava. No, ti, ti faremo sapere. Va bene. Grazie, eh? maestro. Mi è piaciuta la mostarda. Un po' meno il ketchup, però. Poi i cetriolini. Brava, veramente. Grazie. Grazie. Prego, prego, arrivederci. Arrivederci. Ah, scusi! Sì? Ma la coratella la fate? La, cora, la coratella, dico la fate. Non risponde. La coratella ristorante di mamma, dico, perché non risponde? Che c'è un non risponde, guarda. Coratella, mamma, ristorante, no, no, no, buono, buono. Non è andata, è partita si è spenta, non risponde più. Coratella. Divertita? molto di più tu, secondo me. Assolutamente. Com'era la mostarda? Buona. Buona. Senti, è lì che ci guardano, che facciamo? Glielo diciamo? Non lo so. Non sono pronti, eh? Mm. Ci vogliamo provare? Diglielo tu. Facciamo una cosa, cominci tu e poi continui. Va bene. Vi <ride> volevamo dire che la discriminazione di genere si manifesta anche nel modo in cui le donne vengono descritte tramite il linguaggio. I media continuano a trasmettere l'immagine di una società costruita al maschile. La donna appare come un essere inadeguato e addirittura inferiore rispetto all'uomo. Se ne sottolineano i tratti fisici o della vita privata più del peso sociale o politico.